Oggi, l'obiettivo è superare il cappotto. <ride> no, siamo qui al lago, oggi prova in kayak con Gianmarco, i nostri kayak, e facciamo una prova a bass fishing con l'obiettivo di scappottare, scappottare. qualsiasi cosa. <ride> Andiamo, ci divertiremo oggi. vedere brevemente il mio kayak hobby compass con le pinnette ecoscandaglio portacanne porta camera optional sedile di serie pagaia di serie hobby create la cassettina optional le nostre cannette sono tre canne spinning leggero poi vi spiego anche l'attrezzatura e vi faccio vedere anche il mostriciattolo di Giammarchino Hobby Outback grigio con delle finiture interne molto ok molto interessanti e con scandaglio pinnette di serie le pinnette sono kick up fin praticamente eventualmente c'è qualche ostacolo sott'acqua questa si scalza e si evita la rottura o la distorsione delle pinnette portacanne sedile Comodo? Molto comodo <ride> Molto comodo Anche qui portacanne, pagaia di serie e qualche cannettina E ora andiamo a pesca, dai! Allora siamo in acqua, siamo a bordo del mio kayak La prima cosa che facciamo, prendiamo una bella cannetta e gli mettiamo un'eschettina Poi nel corso della, del video vi faccio vedere anche le tipologie di esche che ho portato, le colorazioni vi spiego un po' la mia attrezzatura eh, la prima cosa da fare è utilizzare l'ego scandaglio anche per trovare eventualmente la presenza di minutaglia allora questa è una classica pescata invernale anche se ecco l'inverno è quasi finito però l'attività dei bass è ancora molto eh, bassa l'attività si riduce a poche finestre di attività durante la, la giornata, per cui anche in base a quelle che sono le condizioni meteo, mh, i bassi si attivano in determinate zone eh, molto spesso a ridosso della, della mangiante dove c'è un po' di eh, pesce foraggio e quindi la prima cosa che facciamo è cercare questi spot in questo, in questo habitat dove c'è presenza di minutaglia nei pressi del fondo sulla mezz'acqua, quindi ci facciamo aiutare dal nostro ecoscandaglio per individuare queste zone, iniziare a pescare eh, esattamente dove si trovano le eh, palle di foraggio. Allora, iniziamo la nostra battuta. Ho portato diverse canne, eh, tra cui ho fatto una montatura drop shot su una, praticamente c'è un piombo sotto alla fine della, della mia montatura, poi ci sono 40-50 cm, gli ho messo un amo in modo da poter pescare nei primi, stra nei primi strati del fondale, no? nelle zone più ampie per andare anche a trovare i bassi che pascolano... Nel, sul fondo per esempio ho attaccati adesso io ho fatto una presentazione molto molto light inserendo sull'amo da drop un'eschetta un siliconica da 5 cm un'imitazione di permetto e ora trovo qualche spot dove c'è un po di pesce foraggio e cerco di calare la mia presentazione vi Mi faccio aiutare dalle mie pinnette in modo che ho le mani libere, non utilizzo la bagaia e mi faccio una scandagliata eh, lungo questa zona del, dello spot. Il fondale passa dai 4 metri fino ai 6-7 metri e in alcuni punti invece riusciamo ad avere anche 10-15 metri di fondo, quindi è uno spot caratterizzato da continui, continui salti di fondale e molto spesso, proprio a cavallo di questi scalini se così possiamo definirli ci sono i bass che tendono a cibarsi del pesce foraggio a ridosso di questi scalini e noi andremo a calare la nostra presentazione proprio in questi spot ho trovato uno spot interessante provo a fare una calata L'acqua è molto molto scura Verdognolo sul marroncino Vediamo che succede Controllo sempre la caduta del filo Durante la discesa Perché potrebbe essere anche Che potrei diciamo, ricevere un attacco in caduta E quindi in questo caso dovrei ferrare Siamo sui 12 metri Aspetto che il piombo tocchi a terra, in modo che non esce più filo dal mulinetto, me ne accorgo che non si chiama più filo. E faccio un recupero quasi sul posto, quasi in verticale, facendo saltellare questa imitazione e facendola scendere fino al fondo e poi la alzo. Questa è in genere la tecnica che si usa, la tecnica di recupero per la montatura, la presentazione drop shot. Sull'altra canna invece ho montato una testina piombata con amo texas per ovviamente una presentazione te texas con un bel vermetto di dimensioni medie e alterno lanci con la montatura drop shot e eh, lanci con l'innesco texas anche in questo caso lo faccio scendere faccio scendere l'esca sul fondo e inizio un, un recupero a saltelli molto lento e vediamo ecco se riesco ad avere qualche risposta con entrambe le presentazioni lancio l'esche in acqua nonostante la vicinanza alla, alla costa alla riva abbiamo 14 metri qui, quindi la profondità c'è e inizio il recupero, recupero lento, faccio qualche richiamo ogni tanto per dare un po' di vita all'esca, e vedo se riesco ad avere qualche risposta. è stato l'altra porzione di lago tramite un passaggio che per le condizioni del livello dell'acqua permette tranquillamente di passare da una parte all'altra in questo periodo vediamo se qui avremo più fortuna purtroppo la pesca al basso in inverno è così si fa tanta acqua si prova, si riprova, però un bus preso in queste condizioni vale 10 bus preso, presi in estate o in primavera, quando li prendono un po' tutti, in queste condizioni si impara tantissimo. Ci proviamo ancora un po'. Ho trovato un bel scalino che dai 5 mi porta fino ai 7 e provo in questa zona con sempre il drop shot con un minnow. sempre con gli occhi sull'ego per vedere qualche marcatura ma sembra un deserto e recupero sempre lento delle cercatine verso l'alto per dare un po' di vita al pescetto. Dai 5 sono passato agli 8, quindi sono proprio sullo scalino. Provo a farlo salire un po'. Non c'è verso. Faccio anche una veloce panoramica dell'esca che ho portato con me oggi Ho portato qualche imitazione di vermetto Creature di vario genere Ancora qualche stick bait Ce n'è di vario genere E quello poi oh, ho giusto un paio di, di jerk che userò nell'ultima parte della sessione di pesca Ovviamente c'è anche qualche altro siliconico Ci anche l'altra scatolina Qua invece c'è un po' di black minnow. Wing Impact, Easy Shiner, diciamo il, il fritto è abbastanza misto Rashad della Molix ma per il momento non è l'esca che fa la differenza, non c'è proprio attività e quindi possiamo mettergli quello che vogliamo, ma se non decidono di mangiare non abbiamo tante chance di cattura, ma ci stiamo provando comunque la nostra pescata continua. battute finali di questa di questa uscita purtroppo almeno per il momento infruttuosa però ecco come prima uscita dell'anno a basso le temperature ora stanno cominciando ad alzarsi e quindi era giusto venire a fare una prova e niente ci abbiamo provato ora facciamo ancora qualche lancetto qui nella zona vi ringrazio per la visione di questo filmato, e se, vi, se vi è piaciuto lasciate un like, come al solito iscrivetevi al canale se vi fa piacere restare aggiornati con i prossimi inserimenti e come sempre lascio un grande saluto a tutti gli amici di PlanetSpeak. Ciao ragazzi, alla prossima!